Ciao oggi volevo dirvi che questa settimana non uscirà nessuna puntata della serie Nella Terra di Steve, per due motivi. Il primo è che uscirà una puntata, un video, del videogioco Front Night, che essendo più nuovo e andando bene in questo momento, preferisco pubblicarlo adesso... Piuttosto che più avanti, perché poi uscirà il nuovo Call of Duty e passerà di moda. Il secondo motivo è che sono in fase d'esame e perciò non ho tempo di editare più di un video a settimana. Perciò mi scuso per questo piccolo disguido. Il video di Minecraft, della serie principale di Minecraft, uscirà settimana prossima e poi dalla settimana dopo, probabilmente, non è certo, usciranno due video a settimana perché arriverà anche la puntata della serie Professione Allenatore. Ma adesso vi lascio il video Ciao ciao ciao a tutti ragazzuoli Sono Petro con il tanke E questo nuovissimo video che faccio Questa volta a casa di Alan Ciao In questo gioco che si chiama Fortnite Fortnite Fortnite! Battle Royale Piselli lunghi No eh, Io farei partire la partita <ride> Se te. <fossi. ride> Va bene allora oggi giocheremo su Xbox purtroppo Alla vaffan***o Cioè Mulo. In questo gioco in cui io ho giocato due o tre partite sono morto velocemente. E funziona così: è un misto tra Minecraft e Call of Ma tanto Duty. Già visto. Se non l'avete visto, è un misto tra Minecraft e Call of Duty. Perché tu hai la tua accetta, e puoi prendere praticamente tutto, puoi distruggere tutto. Trovi in giro le armi, devi uccidere la gente e devi finire per ultimo. Sì, deve essere il primo. Perché sono una donna? Eh, si sa, quindi posso calpeggiarmi le tutte le Vai! C'è uno che vola! Ok. okay. Si parte con questo bellissimo autobus volante Il video sarà arricchito da Carne secca americana Product placement Product placement ed ed Energy drink. drink Product placement se, Io lo salto no, Vabbè salta, ecco bisogna lanciarsi Ecco, e spacca. Faccio Babbo Natale Esatto Ecco, spacca il tetto ed entra dal tetto Cioè non si sente neanche se c'è un tesoro Perché quando sentite Ecco, spacca, cosa? guarda a sinistra Qua. Cioè, spacca questo, bravissimo, Che questo a destra, eh, eh, Niente, guarda a sinistra Il sottotetto Guarda dietro di te Qua mi nasconde Non c'è un tesoro, ecco il tesoro, ecco buon, il sono tesouro. un genio Di solito li trovate qua, i tesori Che bello, non hai neanche trovato un'arma Sì, sì, sì una mitraglietta Io direi di spaccare il tetto okay. No, ma non con la mitra, va che ne è pochissime di... Devi tenere schiacciato gli Y Ho sbagliato, Alan, non è... L lui è cattivo come... Io sì, sono cattivo guarda guarda che c'è il nemico non si sente non oh si Dios. può giocare senza volume oh no sono morto squadrino che ci avviva è, è, è, ma... è già morto visto che è senza volume è impossibile io apro già queste ma <ride> <Che> schifo <ride> questo non verrà tagliato nel video mm. mm, non da di cazzo <ride> <ride> <ride> <ride> insomma ragazzi questo è ciò che c'è È carne secca È carne secca È stra buona mm. mm. mm. ah. ah. Buttati dalla Rupert Non si può Ammazza Rupert Da Ruben? Muori! Ruben? Ruben? Ruben! Siamo qui! Non è vero siamo nati. In... Tocca a me questa volta Subito Spero che metta a fuoco Se non mette a fuoco Me ne frega <ride> Allora comincia la partita in diretta, attenzione Anna che scende, punta al granaio, no vuole andare sulla pianta, attenzione che, che grande atterraggio del giocatore Trova un'arma, fortunato, cosa ha trovato? Una mitraglietta, distrugge tutto, impazzito, oh, che, ha una che, crisi che, di nervi, sonzio. salta, bugga la mappa Viene definito un maiale da quelli che hanno creato il gioco, attenzione distrugge tutto, vuole del ferro, va avanti, va avanti distruggendo la casa Ha detto questa è Sparta, ho sentito bene, cerca eh. di entrare nella porta Apre la, la porta con arroganza. Ammunizione al massimo. Guarda cosa c'è nel frigo. credete che ci sia. Mangia, mangia. mangia oh, Pedro, non infiammieri di bocca. Stava distruggendo il frigo perché stava cercando il tonno con le cipolle. Ci era una volta una palma. Ha già chiesto le autorizzazioni al comune per fare una casa. Esattamente, visto? Uh, ma che figo, ma che figo, hai costruito. Esattamente. Ve l'ho detto, ragazzi, che ho messo tra Minecraft e Call of Duty, perché devi uccidere, ma devi costruire. Non si mangia con la bocca piena. Mi scappa la cacca. <ride> Signori, questo gioco è uno spettacolo, perché... Stavo dicendo se non spara tutto. Non uno tutto spettacolare. È, è divertente. Il fatto è, il nostro obiettivo, prima de della fine di questa puntata, è arrivare tra i primi... 30? Ci stai? Io, ero, io ero anche primo. Sì, certo, come no. <ride> Tra i primi 30. Io fingo che Alan sia simpatico, in realtà mi sta sul cazzo. Oh. Distruggi la macchinetta. Ma che macchinetta. E che noioso, non fa niente di divertente. Eh, ma voglio trovare gente, che mi ammazzeranno subito. Titolo clickbait, Alan fa schifo. Ah si sì, raga, dovete sempre stare nel cerchio. Della vergogna. Non c'è una città, qualcosa dove posso trovare gente. È un fabbro per caso? No. Magari nella tua casa trovo qualcosa nella cesta È un riferimento a Minecraft che tu non puoi capire perché sei ignorante. Io non gioco a Minecraft Di sicuro c'è qualcuno perché hanno... c'era la porta aperta Porca puttazza Vaffan... Beh, sono letto trentesimo Trentesimo? Era trentini di tetta? <ride> sì <ride> Siamo dei pori Guarda adesso Ma perché è diventato così? Perché è buio, è notte È valibile. Tu sei avaribile Lo so, vado sull'isola Vai sull'isola almeno non mi viene Anzi, nessuno. Anzi al posto. Qua dentro, qua dentro, stai qua dentro che c'è un tesoro. Perché è la... No! C'è qualcuno che non cosa? Porco ah. Giuda! Vabbè, fai un altro. Cazzo fa? <ride> sta mandando alla caccia del leon. Sta mandando alla caccia del leon. Yeah, yeah. <ride> Scendo là al granaio, va bene? Vai, scendo al granaio. Al granai, Le scende. Uff. Ragazzo. Ah raga, cosa importante, appunto. Che Questo gioco oh. qui è gratuito. Quindi ci può giocare chiunque. Non per è ora so... è gratuito perché. No, no. Per sempre? La è tipo una demo questa. Forever. De appunto, per ora è gratuito. Eh beh, la demo è gratuita. Mm. È il gioco completo che poi costa. Dai. Quindi vi consiglio di scaricarlo sia su Xbox che su Play. Dov'è l'arma? Eh, boh, sul tetto. No! Ah, nasconditi, non ti vede. Non mi vede, oh mio Dio Sto sparando a qualcun altro Però di conseguenza Uno dei due morirà, quindi prendi arma. Oh, wow What an... culo M Metti, porca miseria oh! <ride> Era quello di prima Perché sei... perché è tornato qua? Celebrato, ah, celibroreso, maledetto, malvagio Raga, è troppo scarso lui <ride> Pronto? <ride> Dottore, penso di avere le coliche ai piedi <ride> Oh. Oh. oh Stai rubando lo scuola bus No Hai visto? Per, perché non sono lì? Ah lo sto guidando io raga Lo mm. sto fermo il naso con la tua maglietta Sì sì quella della Jordan No stai fermo Quella è della Jordan Oh, oh. <ride> Viva viva l'olio d'oliva Oh Bastaso Veloce Veloce Veloce Ti prego Eccolo Guarda. Eccolo ma fa da avere già il fucile, scusami, eh. Uccidilo, uccidilo, uccidilo. È morto! Non ancora? Uccidilo! Subito! Sì! Oh, no! Puzzetto! No, stava per morire. Fanno un altro. Eeeh. Eeeh, il spettacolo! Sta andando verso questo Si Sì, come sempre, perché mo voglio vincere. Attenzione, Alan si avvicina verso il sì. granate. Scende in modo eeeh! Eeeh! L'hai visto? No, l'arma, l'arma, l'arma, l'arma, l'arma. Lama, lama, lama. Oh cazzo! Scappa, scappa, scappa! Buttati. Corri. Scappa, scappa, scappa, scappa! No, no, no, dall'altra parte cosa c'è? Scappa, scappa, scappa! Eccola! È troppo lento a prendere le cose, mi fa arrabbiare. Shh! Sì. Se! Sì. Monofacca! Se! Sì. Se! Sì. Sì. Andiamo a cercare gli altri Io non mi fingerei morto se fossi in te <ride> <ride> Però non va bene che diciamo qualcosa di stupido e poi ridiamo Giusto È come dire, tirassi uno schiaffo sul sedere e poi dire. Allora ah, ah! poi schiaffi sul sedere, ragazzi <ride> <ride> Prima stavo guardando un programma su Dimax. Affari in valigia. Eh, ma non si dice, c'è copyright Affari in... Trolley <ride> Ah, ye yeah, ye, yeah, motherfucker, ye yeah, ye yeah. Oddio! No! Ma perché? No, ah, yes. io non ho parole, però no, non è giusto, lo stavo sparando io per primo Lo stavo sparando io Vabbè ragazzi, io direi che il nostro video si può anche concludere qua Perché noi ci abbiamo messo in impegno, abbiamo fatto un po' di partite Ragazzi, allora, siamo troppo scarsi Sì, avete visto quanto è bello sto gioco, comunque finisci di dire quello che stavi dicendo <ride> Ah già! C'era uno dei protagonisti? ha trovato un, un attrezzo per le sculacciate Cioè proprio a te ti chinavi su questo oggetto E ti facevi sculacciare Però non era... per cioè, esordienti Per principianti E per te E <ride> Mickey Mouse? È Giovanni Mucciaccia <ride> Vabbè ragazzi Io vi dico che il video si conclude qua vi abbiamo fatto un po' vedere come funziona questo gioco Merda <ride> Rutta Rutta Rutta ora <ride> Vi ringrazio tanto per la visione, vi invito a cliccare mi piace sulla sua faccia, non si può mettere mi piace sulla sua faccia. E iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, sulla sua faccia. <ride> vi auguro una buona continuazione e ciao ciao belli, ciao ciao. Ciao.